Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il Tanke E questo è un nuovissimo video che faccio Questa volta nella serie Nella Terra di Steve Nella puntata numero 10 Oggi iniziamo con questo brutto scenario Perché un creeper mi ha fatto... Saltare in aria la parte vicina alla casa La verità è Vedete che ho 6 livelli? Ecco Prima di iniziare la puntata Ma davvero poco prima Ne avevo 40 Avevo 40 livelli Ma cosa è successo? Degli zombie mi sono entrati in casa Ma proprio dentro casa Perché avevo lasciato FK Un attimo Ed ero andato a prepararmi il tè no? Però ho detto Vabbè dentro casa non entrano Hanno rotto la porta E mi hanno ammazzato Bene, così. In più, poco dopo è arrivato un creeper qua e ha fatto saltare in aria tutto. Facciamo che sistemo tutto e ci vediamo dopo, dai. Eccoci qua, ho sistemato il tutto. Cosa facciamo in questa puntata? Innanzitutto vi faccio vedere le novità. Non sono tante e vi dico che ho lavorato solo su questo. Cioè sulla casetta degli incantamenti. Mi avete dato tanti suggerimenti, io ne ho presi alcuni e innanzitutto vi faccio vedere. Questo è il laghetto, ho fatto una passerella un po' così particolare poi si entra qua dove ho messo le liane dove ho fatto questa liana che parte dal camino e scende quindi quando piove è bellissimo perché piove qua in mezzo è una roba fighissima ho fatto il letto blu e poi ho finito la stanza degli incantamenti ho messo le librerie in modo che salissero e poi ho fatto sopra di quarzo vi chiederete perché il quarzo che è un uh, cubo diciamo ricco perché mi piaceva perché mi piaceva il colore, perché mi piaceva l'idea di fare questo stacco netto tra questa parte che è un po' diroccata e questa parte che sembra più ricca e perché sembra quasi che questa casa sia stata costruita accanto a questa vecchia libreria o viceversa, ecco. Perciò mi piaceva così. Ho incantato un po' di libri, guardate qua. Ne ho presi alcuni interessanti tipo Potenza 3, Efficiency 4 e via dicendo e altri un po' meno come efficiency 1 protezione 2 eccetera ho incantato tutta la mia attrezzatura vabbè questi li ho presi come sempre dalla farm di scheletri però ho incantato vabbè efficiency 4 e unbreaking 3 uh, nel piccone poi unbreaking, contraccolpo, filatezza, lama sferzante, saccheggio tutto nella spada, è potente questa spada unbreaking the efficiency unbreaking the efficiency e vabbè, questo era il solito arco super potente. E allora, dopo avervi fatto vedere questa bella cosa, vi dico cosa facciamo oggi. Andiamo a minare. L'avevamo già annunciato nella scorsa puntata. È diventata notte. È diventata notte. Non voglio morire di nuovo, che già oggi sono morto per niente. Cioè, mi ero tenuto 40 livelli per potervi fare vedere qualche enchantment. E poi dopo. Quello zombie che poi è rimasto chiuso in casa mia Quando io sono morto lui è rimasto chiuso dentro Vabbè ci vediamo direttamente però adesso Fuori dalla nostra miniera dove entreremo Perché ve l'ho già fatta vedere tempo or sono uh, Sono raffreddato signori miei Sono molto raffreddato Infatti mi sono fatto il tè O i fazzoletti lì Per non morire mentre sto registrando Allora Vi chiederete dove siamo? Lì c'è il nostro granaio Qua il campo di grano, la casa, la... da qualche parte c'è la farm di Selce e qua c'è questa diavoleria qua, orribile, davvero orribile. Però l'ho fatta per ricordarmi dove scendere. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo e si arriva qua. Io di solito scendevo di qua. Poi mi sono accorto che scendere di qua era conveniente. Nel senso, sono sceso di qua a caso per andare dalla parte opposta rispetto all'altra miniera e vagando un po' per queste... Terre desolate, un creeper. Che adesso ammazzo. Cos'è sto rumore? Ragazzi, ragazzi, scrivetemi nei commenti cos'era questo rumore. Che non ho, ogni tanto lo sento ma non capisco. Comunque qua c'è il rumore di, di mob, io adesso però me ne voglio sbattere un attimo. E voglio andare... Per di là. Questa roba chiaramente l'ho costruita io. Ma c'è un motivo. C'è un motivo se l'ho costruita. Perché vi ho detto, nella decima puntata i diamanti possono accompagnare solo. Ebbene sì, adesso stiamo andando ai diamanti. Guardate qua. ta ta ta Una bellissima miniera mandonata. E adesso prendiamo i nostri diamantucci Voilà. 5 diamanti. Ancora non ho un piccone. Con fortuna e neanche uno con Siltouch E quindi non posso prendere gli oro e portarmi a casa e rompermi con fortuna Però per adesso ci accontentiamo di questo Faccio altre torce Ed esploriamo la nostra miniera Quello è un creeper Un altro Oggi ce l'hanno commesso i maledetti Muori becero Mettiamo una torcia qua in mezzo Un altro creeper uh, Una di quelle stanze strane Allora calma, calma calma calma calma calma calma noi siamo arrivati da Dequa Poi andiamo un attimo da questa parte Prendiamo tutta questa redstone Che può sempre servire Anche se non è la cosa principale per cui siamo venuti qua Continuiamo per lustrare altri diamanti Altri diamanti signori Ah tanta roba mi soffia il naso, scusate <ride> Altri diamanti sono contento È proficua questa ricerca Aspetta solo uno? Possibile? Ah! Ti ho beccato eh però sento della lava E non vorrei morire male prendendo questi diamanti Prendiamo questo diamante Quindi sono solo due Vabbè, allora, meglio che niente, signori, meglio che niente Abbiamo trovato altri diamanti E un sacco di carbone Guardate quanto è veloce il piccone Con efficiency 4. Che goduria, ragazzi, davvero Ah, ma ho lasciato qua il diamante Allora, adesso continuiamo a prendere le nostre rotaie Prendiamo il ferro Prendiamo la redstone quanta roba sto prendendo, raga, con efficiency. Pish! È un... un secondo e prende tutto. Vi faccio vedere una cosa. Io metto le torce sempre a destra per indicare la direzione da cui sono venuto. Ad esempio, qua la torcia a destra. Al di là, vabbè, di là che l'ho messa in mezzo. Qua l'ho messa a destra, vuol dire che sono venuto da qua. E quindi per tornare dovrò tenermela a sinistra. Calma, io sento tanti mob e là vedo una cassa. Che è una cosa super buona. Blocchiamo il flusso d'acqua. Prendiamo questo ferro. Prendiamo le nostre rotaie, mettiamo una torcia qua. Diamanti! Diamanti! Li avete visti altri diamanti? Che bello! Se muoio adesso mi arrabbio come una bestia, eh? Questo sia chiaro. Però c'erano altri diamanti e io sono contento. Carbone, carbone, carbone. Andiamo a vedere cosa c'è in questa cassa. Quindi, cosa c'è? Mi ha dato dei semi. Mi ha dato vabbè, il carrello e i baule. Semi di zucca, semi di anguria. Un piccolo ferro Del ferro e della resta. Niente di che signori, niente di che. Ho usato le maniere un po' strong per prenderlo. Cioè, ho matato direttamente la cassa. Ora, andiamo a prendere i nostri amati diamanti. Cavolo ragazzi, se avessi avuto still touch e fortuna, non avete idea di quanti diamanti avrei preso. Due. Tre. Guardate qua Facciamo la solita cosa Di guardare bene attorno Che non ci sia la lava Perfetto E allora possiamo prenderli Uno, due E tre Voilà Siamo già a 13 diamanti signori Comunque potrei prendermi tutto sto legno eh. Ora proseguiamo C'è uno spone. C'è uno spone, Scappa un secondo Scappa un secondo Oh god Guarda qua ti aiuto Sono in prigione Non morire Mannaggia a voi, mannaggia, mannaggia a voi, mannaggia a voi, porca miseria, che paura ragazzi, perché se muoio ho tutti questi diamanti qua, aiuto, aiuto, allora, poi c'è sto, c'è il, il mio fuoco, la mia freccia che non mi fa vedere dove sono, è il momento di andare, Torcia alla mano? Guardate quanti sono! Porca eva cagna boia, mannaggia voi, mannaggia, mannaggia voi, sono tantissimi. Ok, la cosa da fare adesso è, oltre a nutrirsi, cercare di non farsi ammazzare, cercare di mettere le torce per evitare che ne spawnino altri. Ma mettiamo queste torce maledette. Rischiamo un secondo di morire. Ecco, tipo così. Però, almeno ho messo le torce, ne mancava solo una. Spero che non spawnino ancora, ma... Oh, illuminato illuminato, eh. Cioè, vi rendete conto? Abbiamo trovato un altro spawner di scheletri nel mondo. Io sento ancora rumore di scheletri, non so il perché, ma chi se ne frega, dai. Qua ci siamo già venuti, proseguiamo per la nostra esplorazione. Mamma mia, quanto è grande! E scende ancora! Siamo arrivati alla bedrock! Ragazzi, È incredibile! Siamo arrivati alla bedrock. E dei diamanti, mamma mia, ma che esplorazione è questa? Ma che puntata è? Ma signori, ma stiamo scherzando? Ma guardate quanti diamanti poi. Ma porca miseria. Ma, ma, ma, dove, ma dove sono finito? Oddio, mi sono perso. C'è pure uno spawner di ragni. Qua si arriva a uno di quelle stanze buggate. Ah, io ero di là prima perché l'ho messa io con la torcia là. Ok, stiamo facendo un pochino di ordine Qua c'è una cassa C'è un altro creeper Continuiamo a prendere il carbone Carbone, carbone, carbone, carbone, carbone, carbone. Che gaffo. Che gaffo. Cioè sono finito di nuovo Dove c'è la bedrock E qua non ci sarei mai arrivato Mai nella vita se non ci fossi caduto eh. Prendiamoci ciò che c'è nella cassa Cioè binario Uh, C'è una mela d'oro. Prendiamo tutte le torce, le rail finché posso. Guardate quante però non posso lasciarle qua, dai, è un insulto al buon senso. Ok, prendo le rail. Prendo la mela d'oro per forza, d'obbligo. Ci siamo il resto, lo lasciamo qua. Torniamo di qua. Perché è davvero infinita questa miniera visto? avete visto? Avete visto? Io sì, altri diamanti, forse solo uno, spero di no, temo che sia solo uno, eh, prendiamolo, dove sei finito qua, mi sono perso ragazzi, mi sono perso, diamanti, ma ragazzi ma è incredibile, è incredibile, mamma mia se avessi avuto fortuna, se avessi avuto silta c'è fortuna, quanti diamanti avrei preso, che roba, 30 diamanti ma è tantissimo, 30 diamanti senza fortuna, senza siltach. Ma che cos'è? Ma che cos'è sto posto? Ma che cos'è? Ragazzi, se morissi malauratamente in qualche modo, sarei affranto, distrutto, triste, non so come dirvelo. Un altro di quei rumori, l'avete sentito? Ragazzi, davvero, fatemi sapere di cosa si tratta, perché lo sento un sacco di volte, ma non so darmi una risposta. E perdonate la mia ignoranza Sono dentro da più di un'ora Non capisco dove andare, cosa fare, cosa disfare Mi sono perso decisamente E perciò vi dico questo Adesso vedrete solo se trovo qualcosa di interessante Vago ancora un po' Nel caso usciamo perché Voglio dire, ho con me 30 diamanti Non voglio assolutamente rischiare di perderli Oh, guardate lì L Avete visto? Qua non ci sono stato Un piano più in alto Oh god quanta roba Va bene allora aspetta Partiamo vedendo cosa c'è qua Una marea di carbone Ma davvero tantissimo Un'altra mira d'oro Delle rotaie con la redstone Che vanno più che bene Delle rotaie normali Le rotaie con la redstone Me le prendo sinceramente L'esplorazione più proficua Della mia vita In tutti i sensi sia per... L'oro, che per il carbone, che per il ferro, che per i diamanti, 30 diamanti Senza silta c'è fortuna, stavo scherzando, tantissimi sono Allora ragazzi, vi dico che cosa è successo Io stavo registrando e a un certo punto ha smesso di registrare Solo che non me ne sono accorto Perciò sono andato avanti ad esplorare con l'immensa abbandonata E niente, non potrete vedere quella parte lì Però comunque avete già visto la maggior parte E Adesso vi faccio vedere i risultati Ed eccoci qua Allora ho preso, a parte, un sacco di rail, poi ho preso, vabbè, della pietra, quasi tre stack di ferro, quasi uno stack di oro, poi qualche lapislazzolo, due mele d'oro, tanto carbone, tanta redstone e poi 36 diamanti. 36 diamanti, signori, che non sono pochi, eh. Perciò, io cosa farò con quei 36 diamanti? Mi farò tutta l'armatura in diamante. Che purtroppo, visto che ho 16 livelli, non incanterò oggi Però intanto ce la facciamo Andiamo alla nostra casetta degli incantamenti Perché poi la lascerò là per incantarla la prossima volta La ghicchia un po', fa niente, non è una roba così insopportabile Ora, qua dentro, facciamo la nostra armatura Partiamo dai pantaloni Bam, è un andato Poi facciamo l'elmetto sbada bam. Anche l'elmetto è fatto, dopodiché facciamo le gambiere, cioè gli stivali, pardon, e infine facciamo la parte più importante, cioè il busto, la protezione del busto. Come potete vedere, abbiamo già quasi tutto incantato: anzi, abbiamo tutto incantato. No, ci manca la zappa, vedremo se la farò in diamante, la incanterò. Comunque, ci manca per adesso. E perciò adesso ragazzi vi dico che la puntata si conclude qua Nella prossima puntata ancora non so cosa faremo Ci penserò e lo vedrete direttamente lì Io vi ringrazio tanto per la visione Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Vi auguro una buona continuazione E ciao ciao belli Ciao ciao